Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video Voi vi chiederete perché ci abbiamo L in questo video? Domanda legittima E il punto è che abbiamo trovato nei supermercati italiani Un sacco di cose che sono molto strane in Giappone Quindi in questo video avremo un, Gia... eh, un L a caso Che proverà a indovinare che cosa sono questi prodotti italiani E in più dovrà assaggiarli e dire se gli sono piaciuti o meno Sei pronto? Iniziamo con il primo prodotto che è la SIM mental Che leggera Io non l'ho mai mangiata in vita mia ma proviamola Tieni Non riesco Oggi è... non è che c'è molto intuito eh Nick You are a detective you should know right La vettimos È cibo per gatti ]食べ oh. Ma è buona davvero la Simmental? Ma davvero? Sì mm. Per mettere anche io assaggio la cimental per la prima volta. Adesso guardatemi. Come fai se la cemental non ce l'hai? Oh, ma è tremenda. Che pezza! Eh, Nanni Cure, non ce l'avrei come sa di Un po', oh, non Cure, sei Sembra una gelatina. Non so un te, Matteo. Ah, che come hai conosciuto. Prossima abbiamo le lenticchie, le lenticchie della Conad. Vediamo se anche queste piaceranno al nostro El. Anche te. El, di no? Kirima Non è capace di fare niente. Ah! Io non devo male in mio Guarda che si è sporcato di cemental lì, eh? Notare. Penso che è buono, voglio questo in Giappone Prossimo abbiamo l'estate al limone Questo è il suice Si, sei un investigatore, dovresti capirle queste cose, ma boh. Adesso ho capito che ti sei fatto ammazzare a metà serie Questo è questa Ah! Seguro questo è questa Si sente quando è questa Oh! Ti piace? Buono! Non si un coca cola sente! Non water and Non sugar and Non si sente! Le monti, prossimo, questo? What the f Il prossimo abbiamo questo! <susurra> no! Oh! Ma non è questo? Uh, però costava poco! Era in offerta! Emergency! Il prossimo abbiamo queste, che sono delle alici, penso, non so cosa siano. Da, prova. Vorreste un amoroso che vi apre i pacchetti, dite la verità. Poi oh, ちょっぱい。ちょっぱい。ちょっぱい。メレンガ。何メレンガ。メレンガ。なんか しょっぱ… <笑> Non mi scendai dai, io non ho Il prossimo cibo misterioso è questo lardo sapori e dintorni. Bene, prova questo lardo. I never seen this in Japan? Yes? And is, this, is it like prosciutto? Yeah, very light prosciutto. It looks like just fat, no? <tossimilazione> <tossimilazione> It is basically the fat like like fat part of prosciutto Mi piace che descrive che cos'è il lardo agli italiani. Mhm. Mm Was it good? Mm. I think it's just too much for me. Okay. I like the fat part lard lard il lardo quando è col prosciutto. Mm. Maybe just a little bit with mm. wine. I'm wondering the calorie. Ok ragazzi, siamo passati adesso a dare i voti! Iniziamo dalla simmental! 5 um, out of 10 Lenticchie Lenticchie 10 out of 10 Poi alicine Ah, uh, oisiccate che erano tipo tabun pizza tabun,なんか...pizza, oltre Quindi? 7 Estate! 2 uh, uh, Merinde? tava ma non order per messo so probabli 3 And picchi d'india Oh zero All'arto che voto dai 8 oh, Ti piace? No ok so 6 Ok 6 6 6 Quindi questa gara è vinta da Le lenticchie <Elo> Ok, puoi dire qualcosa? Guarda molto cosa mi è arrivato Ragazzi, ma scusa, ma abbiamo preso il dead note cinese? Non ho capito. Secondo me, una cinesata non funziona. È eh? una cinesata, non funziona. Vabbè, bene. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, non dimenticatevi di lasciare un dito in su. Tutti quelli che non commenteranno verranno segnati su questo libro. Che anche se è un po' una cinesata. Nel dubbio io lo guarderei e lascerei un mi piace. Quindi un abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! <susurra> e oh! Eo! How can I make my YouTube channel popular? Cano? <susurra> listen, listen, e. I know what we can do. 何を